cumi-cumi. Ketemu lagi sama Telmo itu Teli. Hari ini gue mau ke dokter gigi untuk kontrol doang sih, bersih-bersih. Coba lihat gigi gue nih. Ini before. Dan harganya berapa setiap kali satu kali visit. Memangnya cuma selebriti Indonesia doang yang bisa pamer rumah? 1M, 2M, 10M. Wah due 75m <laughs> Okay? See you. Hi, this is Mitelli. I was a hard worker and a good secretary and I like everything about Italy. One day I met Italian man and we got married. And this is our product, Marsilio. He's so cute, right? So here I am and up here making video Fiorini, dottor Fiorini. Fiorini yeah. ok aggiornami. E la dottoressa, come si chiama lei? Giovanna. Giovanna. Mi stai tenendo minuto perché non so bene cosa. Fatta l'ultima volta circa quando? Uh, Sembra, io mi pare. Quindi una volta l'anno? Sì, cioè, sempre sì. qui l'avevi fatta? Sì, sì Ah, ok, perfetto sì, sì. Senti, ehm, noi abbiamo due tipologie di gene Quale preferivi fare? Perché ce n'è una che viene definita in dolore Cioè che viene usata con... Si Si difinge sotto la bocca di viola sì. Per cercare di vedere dove è la placca sì. e si leva con delle polveri speciali che molto sì. più in batterico e poi un po' di ultrasuoni. O se no la classica, diciamo, quella che è sempre stata fatta. E... Cambia il prezzo, purtroppo quella nuova, quella ah. fattiva indolare, il dolore costa di più purtroppo. Sì. Uh, quanto costa? 120. Uh, sennò... Se è classico uh, quanto costa? Eh, mi sembra solo 85, sì, meno costa. Vediamo un attimino, là. tanto ci guarda in modo. Perché in realtà ti dico, a volte non c'è necessità di una nuova, però se c'è un po' di infiammazione, il rischio di sentir male, potrebbe essere meglio, però ovviamente essendo per un prezzo diverso dovete decidere voi pazienti. il più intermediario. Sì. E non l'hai mai trovato? No. No, ok. Perché è ancora male? Sono più comoda con la mano. Con la mano, sì. con il manuale. Mm. Ok, è grande. No. Ok. Quando vuoi fare la pratica? Sì, sì. Okay. no An hour later. Now, what is this guy's car? What do you think? I'm sorry. It's l'anno, It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. good. good. Alla prossima! Sì, alla prossima, ciao ciao! Ciao! Fa un anno! Ci sarà domani domandato per mettere questa vita quando me la mandano su... Arrivederci! Grazie! rumah. Kalian tahu kan jadi berapa harganya. Terus jadi tuh habis uh, dibuatkan appointment lagi. Gue sih selalu dapat 1 tahun sekali karena uh, kesehatan mulut gue uh, lumayan bagus, malah dibilang sangat bagus, molto bene, molto pulito. Jadi sampai ketemu lagi tahun depan di studio Medico Dentista yang tadi. Ya udah, cium-cium. Gua balik. Jangan lupa ya, di-like, subscribe, dan komen. Non diminta kare, metti un like, iscriviti, eh metti anche commento. Allora, arrivederci e grazie. Eh itu tadi dia <tuh> sama dokternya. Ya, <tuh> kasirnya cakep lagi. <tuh>